Un impegno affinché tutto ciò non capiti un mai problema, più. Il problema è un problema culturale, innanzitutto È un problema che deve, essere, eh, deve penetrare nel cuore e nella coscienza delle persone. Se no, sì, ci sono le leggi, si potrebbero fare leggi, tutto quello che si vuole. Però se la, la gente, la gente più popolata, non ha questa consapevolezza, chiaramente rimarrà sempre un fatto non, non, non risolto. Quindi ci vuole proprio ecco, una, un impegno da parte di tutti noi nell'educare, nel formare le nuove generazioni, ma non solo, anche quelle che sono già più avanti negli anni, nel capire e comprendere quanto sia, eh, quanto sia un valore ecco, quello di ricevere delle persone, di accoglierle, di riconoscerle e di fare in modo che possano trovare nel nostro paese o nel paese dove vogliono andare uno spazio necessario e decisivo per la loro vita futura noi siamo un popolo siamo un popolo di migranti eh. Non dobbiamo dimenticare che nel mondo ci sono 23 milioni di oriundi italiani, quindi siamo stati accolti un po' da tutte le parti della terra. Come possiamo adesso in questo momento chiuderci e non accettare, non accogliere ecco, quelli che arrivano nel nostro paese? È una contraddizione fortissima, è un andare contro una realtà di valori che erano considerati, e dovrebbero essere considerati fondamentali anche. Che oggi nel nostro paese. Grazie Monsignore.